Ciao, sono Marco, sono in un posto bellissimo, sto proprio nel centro di Pescara, probabilmente senti nel sottofondo un rumore costante, è la valigia che sto trascinando qui, sto andando verso la stazione dei Pullman che torno verso casa, sono venuto qui perché sono venuto a fare quello che volevo, ho fatto, o meglio faccio quello che voglio e di difatti in questo periodo sono estremamente sereno perché proprio do sfogo alla mia volontà. Non so quante volte ti capita di dire vorrei, farei, quanti condizionali condizionano la tua vita. Non lo so, magari posso aiutarti a riflettere. Troppo spesso diciamo farei, vorrei, e invece dobbiamo fare quello che vogliamo. Se vuoi vivere la vita in maniera più saporita, se vuoi vivere la vita in maniera più piena, Beh, fai, non aspettare che qualcuno lo faccia per te, non insistere a dire farei, fallo, fallo e basta. E non è il momento giusto? E chi può dirlo? Non puoi aspettare altri momenti, datti da fare, perché poi la vita è una sola. Lo so, è vero, magari dici, eh, ma io ho famiglia, devo mantenere la famiglia, devo per forza fare delle cose. Certo, è vero, questo è vero. Però si possono fare, comunque, quelle cose che hai voglia di fare. Forse ci vuole un po' di coraggio? Forse sì, questo non lo so. È soggettiva questa situazione, non lo so. Però so una cosa, che... Io pure ero nella condizione in cui avrei voluto, avrei fatto... Basta, ho detto basta, faccio quello che voglio, quello che mi dà più soddisfazione. Questo era il consiglio che volevo darti da questa cornice meravigliosa che è Pescara. È veramente un posto incantevole e ti invito anche a visitarla perché è veramente un posto molto carino. Qui si mangiano anche i pizzotti, è veramente qualcosa di fantastico. Vieni e scopri cosa sono. Io spero di esserti stato utile come faccio il più spesso possibile e non mi resta che salutarti con un abbraccio.